Quarantesima mostra del Prosecco di OCG, una tradizione e anche delle novità. Iniziamo dalla tradizione della mostra. Beh La nostra tradizione, chiaramente siamo arrivati a 40 edizioni e siamo orgogliosi di questo traguardo, quindi 40 edizioni vuol dire essere ormai maturi nel nostro lavoro che è quello di far conoscere il territorio, di promuovere il suo prodotto principe che è il Conegliano Valdobbiadene di OCG, quindi per noi... Eh, avere qui l'opportunità di far conoscere le rive di Colbertaldo e Vidor è sempre una bella opportunità e eh, siamo contenti di avere sempre una buona affluenza di persone che vengono a trovarci e eh, eh, il nostro scopo come produttori è quello di comunicare, spiegare, fare cultura intorno al vino e, e dare un'esperienza un eh, a tutte le persone che arrivano in modo che il loro ricordo di questo territorio sia sempre il, il modo migliore di, di ricordarsi questa terra e il suo prodotto. Allora, noi siamo un'associazione ludico-sportiva, noi abbiamo una mission che è quella di correre e portare alla corsa più persone possibili. Secondo noi è la soluzione di molti problemi, il giorno d'oggi vediamo dei giovani che non fanno sport come una volta e noi cerchiamo di impegnarci per portarli. Andiamo sulle scuole, andiamo mm, sia medie che, che elementari e cerchiamo di accompagnare questi ragazzi a scoprire la corsa. Ci piace soprattutto eh, l, il connubio oggi con la mostra perché comunque la nostra filosofia è di correre nel, nei vigneti, nelle colline e il connubio con i produttori era da fare perché comunque sono loro che ci permettono di visitare i luoghi che abbiamo portato questa mattina, le persone e che, che tagliano l'erba, sfalciano e comunque eh, permettono ad altre persone di andare a vedere questi luoghi che sono meravigliosi. L'abbiamo fatto soprattutto per permettere poi l'organizzazione della nostra corsa, che è la corsa del Cicamino, che svolgerà il 29 settembre. Oggi era una presentazione del percorso a persone che di solito non vengono, e quindi ci ha fatto molto piacere, nonostante che il tempo non, non, ci, non ci abbia aiutato. Quindi un sodalizio vino-sport, eh, come è nata l'idea? L'idea, appunto, come diceva Manuel, l'idea di, di correre, quindi di fare delle attività, ma per noi l'idea è quella di fare promozione del territorio, le due cose insieme vanno a braccetto perché correre all'interno del nostro territorio fa parte di, di quell'esperienza da far vivere alle persone. Chi viene a conoscere le nostre colline passeggiando, correndo o semplicemente visitandole con calma. E può veramente scoprire che questo territorio è unico, è diverso si distingue all'interno del, del grande mondo del Prosecco perché con Iano Valdobbiadene e noi con orgoglio presentiamo le ride che sono quelle di Colbertaldo e Vidor sono speciali, sono particolari e, e appunto il modo migliore per chi fa sport e quindi ha una sensibilità particolare e, e unica eh, di portarli a visitare le nostre colline così dall'interno è proprio un'esperienza e, e siamo sicuri che un sodalizio del genere può solo aiutare tutte e due le associazioni, a noi perché portiamo qui le persone e per loro perché diffondono il loro messaggio.